Ok, buongiorno a tutti. Direi che possiamo cominciare. La prima parte del, della lezione di oggi eh, la useremo per affrontare, per conoscere questo famoso sito GitHub di cui vi ho già citato perché ci sono i materiali sopra e ci sono i progetti sopra e eh, cercheremo insieme di vedere quelle che sono le mosse fondamentali no, per poterlo utilizzare. È un sistema nella sua interezza abbastanza complesso, ma noi ci limiteremo diciamo, alle sue funzioni di base, ma ci aiuterà molto anche un po' a entrare nella mentalità diciamo così, del, di quello che succede in un team di sviluppo, parliamo di sviluppo software, ma non, non necessariamente, quando eh, è necessario gestire dei progetti fatti, condotti da più persone contemporaneamente. L'obiettivo diciamo, di questo, parliamo di Git ma in realtà è un problema eh, diffuso, no? l'obiettivo è quello di gestire le versioni di un progetto, quindi che voi stiate facendo un progetto, un lavoro di gruppo, una tesina, un lavoro, una tesi, un libro, la divina commedia, ciò che volete, non si produce tutto istantaneamente, no? richiede giorni, settimane o mesi, in cui andate avanti, scrivete un pezzo, cancellate, modificate, riprendete e così via. Eh? Eh, chi fa grafica fa la stessa cosa, eccetera. Allora, se lavorate in modo, diciamo così, naiv, ingenuo, vi ritrovate sul vostro computer con 24.000 versioni dello stesso file, poi dipende se siete più o meno, diciamo così, Ehm, schematici nel nostro modo, modo di lavorare per cui questi file possono chiamarsi versione 1, versione 2, versione 3, oppure li chiamate con una data, oppure li chiamate ultimo, ultimissimo, questa volta è davvero finito eh, o cose di questo genere. E dopodiché non si capisce più niente. No? Questo se lavorate da soli. Se lavoriamo già in due o in tre, eh, eh, diciamo così, è finita. Nel senso che io ti mando la mia versione via mail e tu ci lavori, ma nel frattempo l'ho modificata anch'io, e poi alla fine abbiamo due o tre versioni diverse dello stesso file eh, e dobbiamo poi spendere, se va bene, un mezzo pomeriggio a, a cercare di conciliare no, le modifiche fatte da più persone. Hm? Ehm, quando poi nel frattempo hanno usato strumenti, diciamo così, poco friendly come Word, che al, al difetto che quando fai copia e incolla da versioni diverse ti sballa la formattazione solo perché ti vuole essere amico. Allora, chiaramente questi, questi diciamo, meccanismi ti fanno perdere sia tempo che poi qualità del risultato. In particolare, per quanto lavoriamo, adesso entriamo nel mondo diciamo così, più del software, per quando parliamo di no, prodotti, software, programmi, codice. Ehm, che sono relativamente più facili da gestire perché tendenzialmente sono in formato sorgente, in formato testo. Mentre invece artefatti tipo grafico, relazioni, eccetera, eccetera, sono più fogli di calcolo, sono un pochino più complicati perché alla fine quando tu li salvi sul computer sono in formato binario. Tanto per continuare un 20 secondi con la digressione, se io dovessi creare un documento, un foglio di calcolo per dire condiviso tra per più persone, non userei assolutamente Excel o Word come documento, Ma oggi userei probabilmente, se dovessi lavorare con più persone, eh, strumenti online tipo Google Docs o Google Sheets, che ti permettono facilmente di lavorare insieme anche su un oggetto complesso. Non permettono così facilmente di gestire varie versioni o tornare indietro nel tempo, vedere cosa avevi scritto tre giorni fa e poi hai cancellato e cose di questo genere. Ci sono questi due aspetti, uno l'aspetto collaborativo e l'altro l'aspetto temporale, quindi poter eventualmente tornare indietro o avere versioni diverse dello stesso documento che poi dopo fai convergere, magari io lavoro sul capitolo 2, tu lavori sul capitolo 3 a un certo punto li mettiamo insieme. Eh, strumenti tipo Google Docs ti permettono di lavorare insieme ma non separatamente, cioè lavori insieme sullo stesso documento. Se fai documenti diversi poi sei tu a mano che devi riuscire a fonderli. Questi sistemi di eh, controllo delle versioni cercano di risolvere questi problemi alla fonte eh, dando degli strumenti attraverso cui il programmatore si può appoggiare per gestire questi processi, quindi collaborazione, versionamento, versioni alternative. Ehm, conciliazioni di modifiche fatte in momenti diversi e o da persone diverse, eccetera, eccetera. Dicevo, lavorano quasi tutti no, su eh, informazioni di tipo testo, testuale, e, e quindi sono particolarmente adatti a linguaggi di programmazione, ma anche quando dovrete fare la tesi, se decidete, se siete saggi e decidete di usare ad esempio Latec anziché Word per scrivere la tesi, quello è un file di testo e potete usare sicuramente strumenti di questo genere per evitare che otto ore prima della consegna Word decida di impallarsi o di sputtanarvi tutte le immagini. Eh, ma non voglio essere terrorista. Eh, strumenti di... La necessità, delle no? controllo versioni c'è da sempre e quindi anche gli strumenti no? per fare questo lavoro si sono evoluti nel tempo. Adesso noi siamo praticamente alla terza generazione di strumenti di questo genere, daremo un'occhiata a quello che fanno e poi entreremo nel dettaglio di come funziona questo specifico sistema git e in particolare il sito github che, che, lo, che ne implementa una possibile copia. Allora, concetto base, c'erano diciamo, un po' di definizioni iniziali con cui dobbiamo eh, diciamo, entrare in familiarità. Il primo concetto è quello dei repository. Il repository è un luogo che contiene tutte le versioni, del lavoro che hai fatto dall'inizio fino ad adesso, eh, quindi immaginiamo di, di lavorare no? su, un, su un programma o su un documento e noi abbiamo, quando ci stiamo lavorando abbiamo una versione che è la versione di lavoro, questa versione di lavoro cambia nel tempo e in questo repository sono salvate tutte le versioni di lavoro eh, che, ci sono, che siano mai esistite, che io abbia mai deciso di salvare. Nel repository posso avere una storia lineare, cioè ogni giorno aggiorno qualcosa, oppure anche una storia ramificata, cioè lavoro su parti diverse perché magari le vorrò, le vorrò mettere insieme, oppure c'è la versione semplificata, la versione completa dello stesso documento, quindi posso avere delle versioni che seguono storie diverse. Uh, in teoria se io voglio condividere il mio lavoro con qualcun altro basta che noi entriamo entrambi in qualche modo e poi chiaramente i vari sistemi di versioni mo, cambiano no? il modo in cui lo faccio condivido lo stesso repository con persone diverse e lavoriamo in un gruppo vediamo come si può fare dal repository uh, diciamo si estrae la cosiddetta copia di lavoro cioè la copia di file che sto modificando in questo momento cioè io non posso modificare direttamente il repository. Il repository non è una cartella dove butto dentro roba. È un database gestito dal sistema di controllo versioni. Io posso lavorare in una cartella, in una directory, in un insieme di directory accessibile che chiamo copia di lavoro. Quindi quando noi creiamo, creeremo un, pro, un progetto in Eclipse, i file Java del progetto, i file FXML del progetto saranno la mia copia di lavoro. Che poi posso, con opportune operazioni, salvare nel repository oppure andare a ripescare una versione vecchia sempre da questo repository. Okay? Quindi il repository è un oggetto che è bloccato. Non lo posso toccare direttamente se non alcune operazioni. La coppia di lavoro invece sono i file che possono, sono liberamente modificabili. Chiaramente il sistema in ogni momento saprà dirmi, nella mia coppia di lavoro, che cosa ho modificato rispetto alla versione più recente che c'è nel repository, ad esempio. Mm? Eh, sa se io ho modificato qualche file, se ho creato qualche file nuovo, se ho cancellato qualche file e nel caso in cui l'abbia modificato è in grado di dirmi quali righe, quali linee ho modificato, quindi quali sono le, le differenze. Mm? Perché mi serve sapere quali sono le differenze? Beh, uno perché a lui interessa poi quando lo salverò nel repository andare a salvare che è stato modificato, ma anche a me per andare a capire che cosa ho fatto o che cosa ha fatto il mio collega rispetto alla versione che c'era ieri o la settimana scorsa. Questi due oggetti, la mia copia di lavoro e il repository si parlano, eh? comunicano attraverso due operazioni di base, nei due versi. L'operazione più importante è quella di cosiddetta commit, cioè si salva l'ultima versione dei file che ci sono nella copia di lavoro all'interno del repository io questa operazione il repository me lo immagino con una serie di fettine una sopra, appoggiate una sull'altra che eh, ciascuna fetta ciascun livello corrisponde a una versione del mio eh, progetto quando faccio l'operazione di commit aggiungo un nuovo foglio aggiungo un nuovo livello aggiungo un nuovo strato sopra a quelli precedenti il commit di solito è un'operazione che ha una data, ha un autore ha un commento molto spesso ho aggiunto questo in modo che poi semplicemente andando a scorrere la storia dei commit capisco chi ha modificato cosa e perché ma poi i file sono a questo punto congelati nel mio repository questa è un'operazione che si tende a fare abbastanza di frequente io sto sviluppando anche un programma complicato, a un certo punto ho messo a posto un pezzo, quello funziona, facciamo commit di quello, sistemato l'algoritmo. Poi lavoro un'altra parte, altro commit, eh, diciamo così, migliorata l'interfaccia grafica, cosa del genere. Io anche quando lavoro da solo sono abituato a fare così, ma per proteggermi contro i miei stessi errori. No? Eh, sai cosa hai modificato? Eventualmente si può poi tornare indietro e andare a ripescare e rimodificare. E poi sono sicuro che, una volta che ho fatto il commit, non rischio di fare pasticci, di cancellare un file per sbaglio, o cancellare, anziché cancellare una riga, cancellarne 30, e poi me ne accorgo solo dopo due, dopo due ore e vado vale a ripescare quella riga che ho cancellato. Capita, no? Cioè, si sbaglia normalmente. Non è, o fai un copia e incolla sballato. Tu comunque hai una storia che ti fotografa il tuo lavoro a intervalli di tempo che, che scegli tu, ovviamente, che abbia un senso. Non è un salvataggio automatico ogni 30 secondi che poi non, ha non, non riesci più a riconoscere qual è la versione che ti serviva. Sì, potrebbe essere utile, ma invece avere salvataggi espliciti quando, diciamo così, sei, sei giunto a un punto no, sensato del, del lavoro. E quindi questo è il modo con cui si crea la storia. La storia è una sequenza, lineare o non lineare, per il momento non ci interessa, di commit. Hm? Di operazioni di commit. E poi c'è l'operazione inversa, è quella in cui invece posso aggiornare la mia copia di lavoro sulla base dei più recenti commit presenti nel repository. Quando è che lo devo fare questo? Vabbè, se sono da solo e lavoro solo su un computer non mi servirà quasi mai. Mi potrebbe servire per andare a ripescare una copia vecchia. Quindi non vado a prendere l'ultimo livello, ma ne vado a prendere uno precedente. Ma normalmente invece vado a pescare sempre l'ultimo livello e questo livello può essere diverso dal mio, perché magari o lavoro su due computer diversi, quindi di fatto è un modo per passarmi il lavoro da un computer all'altro, faccio commit su uno, vado a casa, vado in ufficio e faccio un update, che poi nel linguaggio di Git si chiama Rapool, eh, sull'altro. Oppure sono più persone che lavorano contemporaneamente allora prima, al mattino, dopo che ho preso il quarto caffè, che sono più o meno sveglio, dico, che ok, comincio a lavorare, non comincio dalla versione del progetto con cui ho finito, diciamo, finito di, ho staccato ieri pomeriggio, ma prima di tutto faccio un aggiornamento per andare a pescare, se nel frattempo altre persone hanno fatto qualcosa, così lavoro sulla versione più recente del progetto. E questi sistemi di controllo delle versioni mi evitano di fare casino, no? nel senso che, scusate il termine molto tecnico, ma eh, se capita che due persone non si parlano e lavorano entrambi sullo stesso file, lui impedisce assolutamente che questo file venga sovrascritto. Quando tu cerchi di fare un, un commit, lui ti dice no caro. Qui hai modificato un file sulla base di una versione che è diversa da quella che c'è adesso già nel repository. E quindi le tue modifiche potrebbero non essere più valide, non te lo faccio fare il commit. E ti obbliga a fare l'operazione quasi sempre manuale, detto, di merge, di fusione delle versioni. Lui ti dice, beh, senti, quello da cui sei partito è questo, quello che hai fatto è questo, quello che hanno fatto gli altri è questo, mettili insieme, mettetevi d'accordo e poi salvate una versione che comprende le versioni di entrambi. Perché è, è un lavoro, è chiaro che mettere insieme contributi di più persone è complicato, perché devi capire cosa ha fatto ciascuno, però è, è obbligatorio, allora o, o, se, o riesci a evitare quelli che vengono chiamati conflitti, emerge conflict, conflitti di fusione eh, eh, allora perché ti sei messo d'accordo prima, ma se per caso succede almeno lo strumento ti eh, evita la, la, la cosa che probabilmente sarà già successo in cui tu hai lavorato su un file e poi il tuo amico ci ha scritto sopra ci ha salvato sopra una copia nuova perché nel frattempo lui ci aveva lavorato e non gli avevate messi d'accordo quindi in qualche modo prima di fare un commit sono sempre obbligato a fare un aggiornamento e se questo aggiornamento ha modificato qualche file su cui io ho lavorato, allora devo diciamo così, mettere a posto le cose. Se invece l'aggiornamento, tu hai modificato un file e io ne ho modificato un altro, Git è tranquillo, dice va bene: eh, con l'aggiornamento prendo l'ultima versione del file che ha modificato l'altro, col commit salvo l'ultima versione del file che ho modificato io. Queste sono le cose di base. Adesso non ho detto dove sta il repository, dove sta la working copy. Beh, la working copy ovviamente sta sul mio computer, per forza, ci devo lavorare. Quindi la copy di file che sta sul mio computer. Il repository può stare in posti diversi. Una versione, cioè un modello, diciamo così, di controllo a versioni che si usava fino a qualche anno fa, prevedeva un repository centralizzato, salto la preistoria dove il repository era solo sul mio computer perché non esistevano ancora le reti così diffuse ma tendenzialmente era un repository centralizzato, quindi tutti avevano una copia di lavoro e ogni volta facevano un commit oppure un aggiornamento su quel singolo repository. Che va bene, fin tanto che quel repository è sempre accessibile a tutti, quindi tutti sono sempre collegati alla rete, allo stesso repository, e fin tanto che sono, tutti sono, d'accordo diciamo sullo stesso progetto, sullo stesso gruppo di lavoro. Cioè con questo modello diventa molto difficile dire ma bello questo tuo programma, me ne faccio una mia versione e la porto avanti per i cavoli miei. E io no, è quello. Prima di tutto devi avere accesso, dovrai avere la password per arrivare lì. E poi se tu vuoi fare una, una versione tua, devi farla comunque lì dentro. Quindi è un sistema che funziona per gruppi di lavoro coesi ma non funziona diciamo così in the Large su gruppi di lavoro aperti, progetti open source e cose di questo genere quindi si è passato a un controllo di versione di tipo distribuito, che è su, il modello su cui si basa Git come funziona il modello distribuito? funziona che del repository ne esistono più copie ognuno ha ah, la propria copia del repository quindi questo è il mio computer sul mio computer c'è la copia di lavoro ma c'è anche il repository il repository ricordiamo contiene tutta la storia di tutte le modifiche del progetto e ce n'è una copia sul mio computer se in questo istante il mondo scomparisse io potrei continuare a lavorare sul mio progetto facendo dei commit in locale e andando eventualmente a fare degli update dal locale e così ciascuno delle altre persone quindi l'operatività la, il lavoro sul progetto e la gestione delle versioni diventa un'operazione che può avvenire tranquillamente in locale ma, perché, e poi se no saremmo tornati indietro ci sono de, son definite delle operazioni in più per sincronizzare tra di loro queste varie coppie dei repository dei vari utenti quindi io posso lavorare sul mio repository quindi lavoro che ne so, in treno quando non ho la connessione in qualunque momento Faccio dei commit che sono istantanei, perché semplicemente sono fatti sul mio computer, non richiedono magari 20 secondi di attesa per salvare le cose a fare, l'upload sulla rete di qualche cosa. Eh, se ne voglio andare a vedere qualche cosa, lo posso andare a vedere navigando la storia, e anche qui in operazione istantanea, perché è fatta sul mio computer. E poi di tanto in tanto vado a sincronizzare questo repository, con gli altri repository degli altri colleghi che lavorano sullo stesso progetto e anche qua questa sincronizzazione è fatta in modo protetto cioè non è che vado a sovrascrivere quel file il sistema di controllo delle versioni andrà a prendere le modifiche presenti nei vari repository e andrà a unirle se ovviamente non presentano dei conflitti se presentano dei conflitti invece ti richiede di, di sistemarli. in questa figura se notate lassù c'è un repository strano senza la coppia di lavoro che è di fatto un punto centralizzato in cui eh, c'è una copia comune del repository. Potrebbe anche essere più di una, ma facciamola semplice. Quindi, noi possiamo lavorare, in, questo sarà il nostro GitHub. Possiamo lavorare avendo un punto sulla rete in cui c'è la versione principale del repository. Tutti coloro che vogliono lavorarci se ne fanno, si fanno innanzitutto una copia del repository in locale e poi ci lavorano normalmente, e di tanto in tanto questa coppia locale del repository va sincronizzata con la coppia tra virgolette principale, dico tra virgolette principale perché non c'è nessuno che dice che questa deve essere più importante di quest'altra, è una scelta organizzativa di lavoro, no? ne scegliamo una come principale, normalmente la chiamiamo origin come nome breve, ma ehm, è solo una scelta nostra, a livello di, di diciamo, funzionamento del meccanismo se questo domani mattina morisse, Github decidesse, Github è di proprietà di Microsoft adesso, quindi non è che scompare dall'oggi dall al domani, ma eh, se dovesse scomparire, dovesse, dovesse decidere che da domani Github, anziché essere gratuito, costa 100 dollari al giorno, non c'è problema, continuiamo a lavorare con i nostri progetti, troveremo un altro posto in cui mettere il repository principale, ma non perdiamo nulla, non siamo vincolati al gestore, al proprietario di quel repository centralizzato. È un sistema distribuito in cui ci fa comodo avere un punto centrale, ma perché ci fa comodo, non perché il sistema lo impone. E quindi, oltre all'operazione di commit update, che sono tra la coppia di lavoro e i repository locali, a questo punto parliamo di repository locali, il repository è sempre locale. Quindi io commit update sul mio repository locale e poi delle operazioni tra repository e repository tra repository locale e repository remoto un'operazione si chiama push in cui io prendo tutte le modifiche al repository locale che ho fatto nel recente passato e le replico sul repository remoto diciamo quello centralizzato diciamo su github ovviamente non copio tutto il repository perché lui sa quali sono le modifiche nel repository remoto che sono comuni a quelle del repository locale cioè quelle del mese scorso del mese e mezzo fa è tutta la storia e poi magari dall'ultima volta che ho fatto un push avrò fatto dei commit locali quando faccio push mi prende il pacchetto di commit locali che ho fatto dall'ultimo push e trasferisce questi dopo un'operazione di push i due repository sono allineati contengono esattamente le stesse informazioni mm? due poi magari c'è il mio cugino che lavora su quest'altro computer, che invece ha delle modifiche, ovviamente io sono qua, ha fatto push qua sopra, quindi io e il repositorio centrale siamo allineati, lui no, perché magari ha delle modifiche locali di cui, non ha, che ha, fatto, di cui ha fatto commit, non ha ancora fatto push, e ovviamente non è che istantaneamente possa sapere che io ho fatto delle modifiche, fino a quando non acquisirà, e con l'operazione inversa che si chiama pull, a livello locale, le, le ultime modifiche che altri eventualmente hanno fatto sul remoto quindi un pochino complica il modello perché abbiamo sempre due passaggi commit locale e poi push quindi quando lavoro ho questo flusso faccio dei commit in locale, posso fare 1 2 3, poi a un certo punto posso fare push e lui ti trasferisce gli ultimi commit che ho fatto se qualcun altro ci sta lavorando ogni tanto devo fare pull per andare a prendere le modifiche degli altri e verificare che non facciano conflitti con le mie e ricompilo il progetto e vedo che continui a funzionare avendo fatto l'unione delle modifiche mie e quelle degli altri. Lavorando da soli invece l'operazione di pool è invece molto meno eh, utile se non eventualmente per eh, iniziare a lavorare su un progetto di un altro. Noi faremo spessissimo questa operazione nei laboratori ad esempio. No? in cui noi vi diamo già, un, o all'esame, vi diamo già un, pri, un primo progetto e voi partite da quello per lavorare, per fare il vostro. Mm? Qui ci sono poi delle operazioni ancora aggiuntive. Allora, questi sono concetti generali. In pratica noi andremo a vedere come sono implementati nel sistema Git. Il sistema Git è stato inizialmente creato da una persona sola che è il famoso Linus Torvalds, che è quello che ha creato Linux perché eh, praticamente sul kernel del sistema operativo Linux c'erano già troppe persone che ci stavano lavorando e non riusciva, faticava a troppo tempo a coordinarle e a coordinare le modifiche che gli mandavano il software ah ho modificato questo, ho migliorato questo stava impazzendo allora ha detto vabbè mi invento una cosa che permetta di gestire facilmente dei gruppi di lavoro su scala mondiale senza un coordinamento totalmente verticistico ma più libero, no? più eh, articolato e quindi ha, prodotto, ha iniziato a produrre questo sistema che si chiama Git eh, che poi gradualmente ha preso piede e ha soppiantato quasi tutti gli altri sistemi eh, vabbè, qui ci sono alcuni link eh, su un sito su cui sono ospitati gli diciamo eseguibili di Git ma per noi eh, Eclipse già integra un suo plugin che diciamo, permette le funzionalità di Git quindi non abbiamo particolarmente bisogno di installare nulla Ehm Git non ha bisogno di nulla per funzionare, perché abbiamo detto che il repository è locale. Se però vogliamo avere anche un repository remoto unico, possiamo usarlo, possiamo crearlo su uno dei tanti siti, tanti, alcuni siti che offrono questo servizio. Il più famoso di questi è quello che si chiama GitHub. Okay? Gli altri sono GitLab oppure Bitbucket, sono concorrenti in certo senso, ma diciamo, sono meno, meno diffusi. Quindi Github è un sito che ci permette essenzialmente di ospitare dei repository remoti e quindi poter far push oppure far pull da questi repository verso il nostro. E poi possiamo decidere cosa farci con questi repository, se renderli visibili, privati, invisibili, condividerli ad altri utenti, eccetera. eccetera. Di fatto rispetto a Git che ha come nozione centrale il repository, Github aggiunge una seconda, come sito, aggiunge una seconda nozione centrale che è l'utente quindi i repository sono di proprietà di un utente o di un gruppo di utenti e lui registra l'attività del singolo utente sui suoi su magari molti progetti che quell'utente sta seguendo e questo in qualche modo per, per chi è nel mondo dell'informatica praticamente diventa il proprio portfolio, il proprio curriculum i miei progetti sono lì e puoi vedere qual è l'attività, puoi vedere quante persone li seguono, puoi vedere quanto ci lavoro, puoi scaricarteli e guardarteli, questo in, diciamo, in ottica diciamo, di presentarsi a, a un colloquio di lavoro o cose simili, no? nel nostro mondo è abbastanza frequente, a meno che uno non abbia lavorato su progetti segreti, eh, quindi devono essere per forza <ride> nascosti agli occhi degli altri, ma eh, è abbastanza comune dare il link al tuo profilo GitHub e così altri possono vedere, vedere o non vedere perché i progetti possono essere pubblici o privati però GitHub ti traccia comunque l'attività la quantità di attività, il follower e cose di questo genere allora dicevamo che vi avevo chiesto l'altra volta di crearvi un account no? iniziare a creare un account su questo GitHub sapendo che eh, poi volendo ci sono delle, facilitazioni, delle altre offerte speciali collegate, qui c'è il link a questo sito education dove ci sono altre offerte speciali per studenti, se voi vi siete registrati come studente, quindi con la mail del Politecnico, che poi potrete ovviamente cambiare. C'è solo, a questo punto c'è solo un, un passaggio ancora, un, una grana, che è nata recentemente. Allora, voi avete creato, come magari io mi sono creato, il mio profilo GitHub, no? in cui... Questa è l'attività per dire ci sono i vari progetti che potete creare che in gergo si chiamano repository, ci sono i gruppi che in gergo di GitHub si chiamano organization, i gruppi a cui partecipi, e qui sono tutti i gruppi dei vari corsi, quindi io non ho molti repository personali perché quelli che creo sono quasi tutti all'interno dei corsi, e entrate tranquillamente con la vostra password. La password di GitHub che vi siete creati funziona solo in modalità interattiva, cioè quando vi collegate al sito. Ovviamente per fare operazioni di push e pull, eh, Eclipse dovrà collegarsi al sito al posto vostro. Per ragioni di sicurezza, eh, GitHub non accetta la connessione con la password utente da parte di applicazioni terze. Quindi Eclipse ti dice, senti, dammi la password per collegarmi a GitHub. Se tu gli dai la password, GitHub non l'accetta. Perché dice, io questa password l'accetto sul mio sito, non dentro un programma che può averla rubata, presa da chissà dove, eccetera, eccetera. Allora, per poter collegare eh, Eclipse al vostro profilo di GitHub, in modo che possiate fare il push e il pull, eh, dovete creare un codice apposito che create sul sito di GitHub e poi date ad Eclipse, questo codice si chiama Personal Access Token, per gli amici Token, è un gettone, un codice che devo creare su GitHub e dare ad Eclipse, tutte le volte che Eclipse mi chiederà la password, anziché la password io devo dare questo codice qui. Ok? Eh, tutte le volte che eh, devo fare un'operazione che ha bisogno di un privilegio di scrittura o di modifica e queste operazioni sono i push oppure i pull da un repository privato quindi leggo da un repository che non è pubblicamente accessibile a tutti ma solamente ad alcuni e allora a questo punto ovviamente devo avere una password in modo che GitHub verifichi se ho il diritto di potervi accedere oppure in ogni caso il push perché devo ovviamente farlo o il push deve sempre essere certificato da, da un utente no? se invece dovete fare a volte non ve ne accorgete perché fate semplicemente magari un pull da un repository pubblico e lì non vi chiede nessuna password quindi ve la chiede solo per alcune operazioni quando ve la chiede dovete dargli questo token allora come si fa a creare questo token? qui ci, nelle slide ho due o tre schermate ma lo facciamo insieme in diretta allora devi andare nel tuo profilo nei settings quindi profilo di GitHub settings poi ci sono tanti settings qua sulla sinistra tante categorie di impostazioni l'ultima developer settings di solito uno passa 20 minuti a cercarla perché è in fondo e non la vede quindi impostazioni profilo, settings developer settings dentro developer settings ci sono tre voci, quello che ci interessa è personal access token e qui ci dice ci sono due tipi di token questo qua l'hanno inventato quest'anno e questo invece è quello classico quindi per ora noi siamo conservativi, prendiamo le cose che sappiamo come funzionano, quindi creiamo un token classico quindi quando vado su token Qui ho la storia di, dei token che ho già creato, vabbè, e poi posso creare uno nuovo. Quindi vado qui, quindi siamo arrivati qua, profilo, settings, developer settings, token, classico, personal access token classico, lo creo, lui mi dice di nuovo, ma vuoi mica quello nuovo? No, no senti, guardami quello classico, mi va bene. Questo qua, quello di nuovi, lui lo chiama fine-grained perché c'è un token che vale solo per un repository. Quindi se tu hai 7 repository dovresti creare 7 token diversi, ma anche no, dai. E allora quello normale è for general use. Ecco, questa è la, la videata, poi a un certo punto tipicamente vi chiede l'autenticazione a due fattori o cose di questo genere, GitHub ogni tanto, e quindi adesso io devo usare il codice se avete installato l'app GitHub ve lo chiede lì, altrimenti vi manderà un sms, una mail con un codice, per verificare che siete davvero voi, anche perché con questa operazione qua stiamo dando accesso a tutti i nostri repository, a chiunque abbia questo to token. Okay? Allora, ah, questa è la pagina critica di creazione del token. Nota. Vabbè, diamo una descrizione che ci ricordi che cos'è questo maledetto token. <coughs> la, sc <coughs> la scadenza e i diritti che avrà sui miei repository chiunque usi questo token. Allora, la nota è token di prova a lezione, fatto a lezione. Scadenza diciamo nessuna. Poi lui mi sgrida. No, ma da... dai, non mettere nessuna. Va bene? Potete mettere quando penserete di aver superato l'esame. come No beh. Ehm... Poi magari chità continuate a usarlo anche dopo. Mm -hmm. Tenete presente che un token una volta creato non si può rinnovare, devi crearne uno diverso, uno nuovo. Però, non è un problema, anche se anche scade ne crei un altro, la prossima volta che Eclipse ti chiede la password, metti quello nuovo eh? non è che costano. e poi devi dare come permessi repo, eventualmente anche altri, ma per, per funzionare sui repository, devi dare tutti i permessi di tipo repo, quindi tutte le operazioni sui repository questo token li deve poter fare Le altre cose le possiamo fare, ma non abbiamo bisogno che Clips le faccia al posto nostro no? quindi le possiamo fare in modo interattivo ok, una volta che abbiamo scelto quindi una descrizione, una scadenza e selezionato repo facciamo generate token e questo è il mio token che mi è stato generato fate attenzione che nel momento in cui io chiudo questa pagina questo token non lo potrò mai più vedere. Okay? Lui lo salva, ma non è possibile recuperarlo in un secondo momento. Okay? Quindi quello che vi consiglio di fare è copiarlo da qualche parte, in un file di testo da qualche parte, in modo da, da poter averlo. Perché vi serve averlo? Perché adesso magari lo mettiamo, lo mettiamo sul mio computer, lo metto dentro Eclipse. Ma poi quando siete in laboratorio e volete usare i vostri recuperare i vostri progetti oppure lavorare sui vostri progetti fare push sui vostri progetti vi servirà in laboratorio il token vostro che vi siete creati allora o lo dimenticate tutte le volte lo ne create uno nuovo tutte le volte così ne avete alla fine 46 oppure ve lo salvate da qualche parte in modo che sia facile andarlo a, a poi inserire dentro la versione dei clips che state usando in laboratorio sconsiglio fortemente di fargli una foto col cellulare, perché ho visto gente all'esame prendere il cellulare e cercare di inserire correttamente un codice di questo tipo mi spiace per loro a volte ci riescono eh, se no dico, se fai prima, fanno uno nuovo no? perché effettivamente caratteri strani eccetera, quindi se volete salvarlo salvarlo in formato testo, non in formato fotografia va bene sul cellulare va bene ancora, probabilmente ancora meglio su una chiavetta o su, su, uno, su, un, su, un, su un qualunque servizio cloud a cui Potete poi accedere facilmente dai vari computer che usate. Per copiarlo non fate così copia e incolla perché io prendo un blocco note. Perché se faccio copia e incolla avendo selezionato questo lui mi prende anche uno spazio davanti e uno spazio dietro. Quando voi prendete sta roba non me ne accorgete la incollate dentro Eclipse e Eclipse vi dice il token è sbagliato. Okay? Quindi c'è, scusate se dico banalità, ma c'è, perché poi sono problemi che nel, magari nel giorno dell'esame si sommano l'ansia del resto, uno dice, non mi funziona più niente. Allora, cliccate su questa iconcina qua, che fa copia, e quindi ve lo copio pulito. E lo salvate da qualche parte. Ovviamente questo codice qua, che è finito in video, lo butterò via, lo cancellerò, no? ma sono tutti fatti così questi codici fatto una volta fatto lo potete usare quindi l'importante è non perderlo poi non è importantissimo nel senso che se lo perdete ne create un altro ecco, non è, non è, però salvatelo in un, in un luogo in cui sia facile per voi recuperarlo eh, Ok. infatti se poi tornate qua vedete che c'è token di prova fatto lezione non è mai stato usato per ora non ha scadenza se ci vado sopra, lui mi, ve, mi fa vedere la scadenza, i permessi eccetera, volendomi mi generate, regenerate, ma vuol dire che ne genera uno nuovo, ma il valore del token precedente non c'è più, non si può più vedere. Ma io me lo sono salvato, perché mi hanno detto di far così. Ok, e quindi tutte le volte che Eclipse mi chiederà a un certo punto utente di GitHub e password GitHub, non inganniamoci, non mettiamoci qua la password di GitHub, ma mettiamo il token. E poi quello che vi consiglio è di spuntare la casellina dicendo ad Eclipse questo token ricordatelo. Ok? Perché altrimenti lo dovete inserire circa 100 volte. Perché tutte le volte che fai un'operazione lui vi richiede ogni volta il token. Quando faccio un commit, quando faccio un push, quando... e dopo un po'. No? Eclipse già non, è, non brilla per simpatia, ma così diventa ancora peggio, quindi lo, lo memorizzate e rimane salvato all'interno del, ovviamente se è valido rimane salvato all'interno del vostro Eclipse mm? quindi a chi dice ma me lo chiede tutte le volte o perché è sbagliato quindi te lo richiede perché non funziona o perché ti sei dimenticato di fare ricordati sì. no no lo, lo, lo salva dentro il file di Eclipse quello che lui chiama il secure store interno e quindi quando riavvii Eclipse sullo stesso computer lui se lo ricorda quindi lo devi fare una volta sola questa operazione la prima volta per ogni computer che usi. ok al di là di questa che appunto è una grana circa due anni fa il GitHub ha messo questo vincolo e quindi ci ha obbligati a fare questa cosa molti altri programmi Ambienti di programmazione, tipo quelli di JetBrains, tipo Visual Studio Code o altri, si sono evoluti nel senso che, come probabilmente vi sarà già successo per altri programmi, quando tu entri, devi dare la password, ti, manda, ti apre una finestra su GitHub o su quel sito, tu fai approva e poi ritorni nel programma. Eh, quindi cioè, ti è di fatto un meccanismo automatico di generazione di questi token, gli sviluppatori di Eclipse hanno detto no, no, no, facciamolo fare a mano agli utenti. No? e quindi Eclipse è uno, degli ultimi, uno degli unici dei pochi programmi in cui questa generazione del token viene ancora fatta dobbiamo farla esplicitamente va bene ok, allora adesso proviamo a mettere insieme tutto in senso pratico eh, delle cose, che dei concetti che abbiamo visto vediamo operativamente come portare avanti all'interno del nostro Eclipse all'interno dei nostri repository allora ho riassunto tutto in un paio, due, tre workflow quindi cose che voglio fare quindi non vi faccio l'elenco alfabetico dei comandi di GitHub ma partiamo dalle esigenze di programmazione cioè voglio creare un nuovo progetto ok? creare un nuovo progetto su github ovviamente un progetto locale che sia agganciato al mio profilo github quali sono le operazioni? allora la prima operazione è visto che github mi ospita un repository remoto io Prima devo avere un progetto e avere un repository locale e poi dopo potrò copiare il mio repository locale che contiene il progetto sul repository remoto. Quindi il progetto non lo creo su GitHub, lo creo sul mio computer, lo creo in Eclipse. Poi lo salverò in un repository remoto. Okay? Quindi prendiamo un qualunque progetto Eclipse. Magari quelli fatti con eh, l'archetipo Maven, come abbiamo fatto. Qui. Quindi creo un progetto normalmente, come lo creerei di solito. Quindi facciamo i vari passaggetti. Ma se no potete anche creare un qualunque progetto di prova Java, semplice, non cambia nulla al fine di questo. Prendiamo questo qui. Eh, prova Git lo chiamiamo. E fin qua non abbiamo fatto nulla di nuovo. Ecco, mi sono dimenticato di togliere l'interrattivo in perché, perché sì. Quindi, in enter. Ok, e ho questo progettino qua. Che non fa niente, però è lì. Adesso prima di scriverci una riga di codice lo voglio mettere al sicuro quindi creo un repository che mantenga le versioni di questo bellissimo progetto in Eclipse tasto destro sul progetto tutte le operazioni di controllo delle versioni stanno sotto un menu che si chiama team anche se è un team di uno è sempre un team adesso il menu team è praticamente vuoto perché questo progetto non è ancora sotto controllo versione. Per creare controllo versione collegato a un repository locale collegato al progetto c'è questa opzione che non si chiama create, ma si chiama share, share project. Quindi quando io mi creo un progetto nuovo, per poterlo mettere sotto controllo versione, sotto git, devo fare team share project. Share project mi dice bene, dove vuoi salvare questo? Ok, adesso sto per crearti un repository locale collegato al tuo progetto. Dove lo vuoi salvare, questo progetto repository? In quale cartella mi dai in cui lo posso salvare? Io trovo comodo salvare repository nella stessa cartella in cui c'è il progetto, di Eclipse. Lui il progetto lo salva in una cartella che si chiama .git. Eh? E allora, eh, visto che il mio progetto c'è nel workspace, gli faccio salvare la cartella .git dentro lo stesso workspace. Lui non è tanto contento, ma alla fine. Quindi lui ti direbbe dimmi dove vuoi creare il repository e gli puoi dare una qualunque cartella. Oppure gli dici, senti, voglio crearlo dentro il repository. Scusami, dentro il progetto, dentro il workspace di Eclipse stesso. Allora, selezioni questa casella per dire lo voglio creare all'interno del progetto selezioni il progetto all'interno del quale vuoi crearlo, lui ti dice che non è una buona idea e tu lo puoi mandare mentalmente a spendere, e alla fine puoi fare create repository. E vedi che lo crea dentro qui questo tdp2023, questo qua è il mio workspace, questo è il nome del progetto, lui creerà una cartella .git dentro il progetto. Che che ne so? Non è... Quelli di Eclipse dicono che non è una buona idea perché così workspace è loro, se tu cancelli workspace il repository rimane da un'altra parte. Loro tenderebbero a dirti salvati da qualche parte. Tipicamente lui sotto Windows ti servirebbe in users, il tuo utente slash git, e lì sono tutti i progetti di tutti. Però io trovo più ordinato così. No, quindi sono i miei file, il mio computer. Ma infatti ci sono le finestre apposta per farlo. però eh, allora devo selezionare il progetto. Ah, scusate, devo ancora cliccare su create. Ok, selezionato, finish. Allora, adesso cosa è cambiato? Spero che abbiate gli occhiali nuovi, perché non si vede tanto qua con queste icone, ma se avete il computer davanti lo vedete. Sono cambiate le icone del progetto e vicino al progetto è comparso un piccolo bidone giallo, un bidoncino giallo, quella è l'icona del repository ci dice che questo progetto è a, ha associato un repository e poi a fianco di ciascuno dei file o di ciascuna cartella è comparso un piccolo punto interrogativo che dice che questo file rispetto al repository non c'è, non è tracciato, non è salvato perché cosa ho fatto? Ho creato un repository vuoto finora, in locale. Ok, allora, questo repository per ora l'ho creato vuoto, ci voglio mettere dentro i file del progetto. Farò un primo commit in cui salvo i file del progetto iniziale. I commit, adesso se torno ad aprire il menu team, vedete che è esploso. Ci sono tante voci, mentre prima c'era solo una. La voce che ci interessa in questo momento è appunto commit. quindi ho creato un progetto con dei file dentro è lì tranquillo, ho creato un repository che adesso non contiene nulla Come prima operazione voglio fare un commit e la mia, eh, il mio progetto ciò che vedo qua, il progetto di Eclipse è quello che chiamiamo la working copy la mia area di lavoro voglio salvare una fotografia, uno snapshot di questa working copy in questo stadio come primo commit all'interno del, del mio repository ok, clicco su commit allora la finestra di commit è fatta così è brutta come tutte le finestre di eclipse e ha due eh, pannelli qua grandi sulla sinistra in cui nel pannello superiore mi dice quali sono le modifiche fatte al progetto rispetto all'ultimo commit cioè tutti tutti i file del progetto sotto ci sono i file che voglio includere in questo commit. Cioè magari io ho modificato tre file, ma uno sto ancora facendo del lavoro, non voglio ancora salvarlo come commit, allora nel commit includerò solamente due file anziché tutti. Posso selezionare i file che voglio, quindi prendo e li trascino sotto. Quelli, I file che ho trascinato sotto sono i file in un'area di staging, di fatto è l'anticamera del commit normalmente non vado a fare queste operazioni c'è questo bottone più più verde che me li copia tutti all'inizio li vediamo tutti i file poi nei commit successivi vedremo solamente qua i file che ho modificato cioè creato, modificato o cancellato così posso anche verificare cosa sto per fare lo sposto nell'area di staging e questi sono sotto, sono i file che committerò realmente scusate l'italianismo il commit non si può fare se non metto un messaggio mi obbliga a mettere un messaggio quindi posso chiamarlo progetto iniziale e poi posso fare qui c'è bottoni, ci sono due bottoni sotto uno sono commit e l'altro commit and push commit salva solamente in locale Commit and push, fa il commit locale e poi subito dopo immediatamente fa un push verso il repository remoto. Adesso noi il repository remoto non ce l'abbiamo ancora, quindi facciamo solamente un commit. Il push ovviamente lo possiamo fare dal menu, eh, lo possiamo farlo separatamente, non è un problema. Però a volte magari vogliamo fare push subito, allora semplicemente una scorciatoia fa commit e push, anziché fare commit e poi dimenticarsi di far push. Però facciamo commit... E la finestra di commit adesso è, più puli è pulita perché? Ma perché ormai non ci sono modifiche nel progetto. Se io voglio andare, a adesso volessi modificare qualche cosa, che ne so, nel main.java, e aggiungo anche solo un commento, salvo questo file. Allora, vedete innanzitutto che qua nel progetto sono è rimasto il bidoncino giallo per dire che siamo sotto GitHub, sotto Git, sono scomparsi i punti interrogativi. Perché a questo punto i file sono eh, stati salvati. Quando io ho modificato questo file main.java, compare un simbolo di maggiore, qua una frecciolina, che mi indica che questo file è modificato rispetto al repository. Gli altri file non compare nulla perché sono uguali all'ultima versione. Quindi volendo io potrei di nuovo fare un altro commit, team commit, e vedete che adesso beh, me l'ha aperta qui perché sì, come si fa a portarla sotto, eccolo qua, e questa volta mi fa vedere, lui mi, visto che questo main.java l'avevo già aggiunto al progetto, lui me lo già preseleziona sotto se invece avessi creato un file nuovo me lo farebbe vedere sopra e lo devo spostare sotto io per dire sì, questo è un file che voglio salvare, non è solamente un file temporaneo e, e mi fa vedere che è stato modificato volendo ci clicco sopra e mi fa vedere le modifiche fianco a fianco della versione nuova e la versione vecchia però in teoria mi, mi ricordo per cosa ho fatto E quindi posso aggiunto un commento. E faccio commit. E, e vado avanti così. Lavoro normalmente, ogni tanto posso fare un commit e vengo salvati i file. Localmente posso vedere, sempre sotto team, l'history e mi fa vedere che il mio progetto ha due commit uno che si chiama progetto iniziale che conteneva questi file e uno che si chiamava aggiunto un commento fatti da me, c'era l'ha data, eccetera che conteneva quest'altro file e qui ho lavorato in locale okay? adesso vogliamo condividere questo progetto su github quindi torniamo Eclipse tranquillo qua per un momento andiamo su github e creiamo un nuovo repository che ospiterà la copia remota centralizzata di questo mio progetto allora a fianco del profilo c'è una tastino più faccio il new repository e lui mi chiede dove voglio crearlo come si chiama eh, l'owner Posso essere io, oppure posso essere uno dei gruppi che ho creato che si chiamano organization, volendo se siete 3-4 persone lavorate su qualche cosa potete creare un organization all'interno della quale avete i vostri repository, oppure lavorate sul vostro profilo personale, quindi io per ora lo creo nel mio profilo personale e il nome del repository può essere quello che volete ma magari usiamo lo stesso nome del progetto che ho chiamato Prova Git. Eh, sì, l'anno scorso l'avevo già fatto uguale quindi lo chiamiamo 23 diceva che esisterà già un repository mi sono dimenticato di cancellarlo ieri c'era ancora quello dell'anno scorso ok lo posso chiamare come voglio descrizione, repo di prova per imparare github questo repository possiamo scegliere che se sia pubblico o privato pubblico vuol dire che chiunque lo può vedere non modificare privato vuol dire che solamente io e le persone che abilito possono vederlo e, e o modificarlo secondo i permessi che gli do di lettura o di lettura e scrittura andiamo sul pubblico ecco da non fare è quello che c'è scritto qua sotto lui dice ma se vuoi aggiungi un readme oppure aggiungi la licenza oppure aggiungi un file che si chiama gitignore che dice praticamente git ignora questi file tipo file temporanei e cose di questo genere. E ti propone di inizializzare già il repository con questi file. Non facciamolo, perché se lo facciamo stiamo subito creando un conflitto tra il repository locale che ho in Eclipse e il repository remoto, che avranno già subito dei file diversi, e quindi partiamo già subito in salita. Se voglio creare un file readme, lo creo in Eclipse e poi faccio push. Ok, crea repository. Questo è il repository appena creato che è identificato da questo indirizzo che contiene di fatto il nome del proprietario e il nome del progetto. Questo è l'indirizzo che devo dare ad Eclipse per potermi collegare facendo push e pull. Questo è l'indirizzo remoto del repository. Ok? Quindi anche qua c'è il tastino copia mi copio questo repository torno in Eclipse e a questo punto voglio salvare il repository locale in remoto adesso lui mi sta dicendo che questo repository c'è ma è vuoto non c'è niente dentro quindi mi sta solo facendo vedere i comandi per popolarlo in qualche modo da Eclipse facciamo sempre team push ci sono vari modi di push che si abilitano a seconda che si sia già stato collegato a un repository oppure no, però l'unico che si chiama push è quello lì, quindi proviamo a cliccare quello che è separato da commit eh? push allora questa è una, più o meno non forne, sono due o tre diverse finestre che saltano fuori, ma alla fine hanno le stesse informazioni questa è la push per, un primo, per la creazione del primo remote allora remote name, lui ti suggerisce origin, per convenzione origin è il nome che diamo no al repository principale quello centralizzato poi lui da, visto che avevo fatto copia prima da GitHub Eclipse va subito a prendere si incolla da solo qua dentro praticamente questo indirizzo se non avessi fatto copia questo campo qua sarebbe vuoto e dovrei farci incolla dentro copia e incolla dentro ma se fate copia prima quando, apre, quando lui crea la finestra già lo popola così con tutti i dati che servono e poi come autenticazione lui visto che l'ho già usato, al mio utente è un token che avevo creato non è quello di oggi che avremmo memorizzato le volte precedenti infatti c'è scritto che viene memorizzato quindi qua dovete inserire per la prima volta la prima volta che vi collegate il vostro utente github e il token che avete creato quindi sopra incollate la, la url del, del repository attenzione che è questo qui e non è questo qui differiscono perché questo finisce con punto git essenzialmente ok? qua sopra e sotto dovete incollare il token se tutto va bene andiamo avanti e lui ti dice guarda io ho un non abbiamo ancora parlato di branch ma non ne parliamo un ramo di commit che si chiama master che è stato creato automaticamente da Eclipse vedete qua master e vogliamo creare un nuovo repository remoto a questo indirizzo creando un ramo anche quello che si chiama master potrei chiamarlo in modo diverso ma meglio chiamarlo nello stesso modo in remoto e voglio che questi due rami quello locale e quello remoto siano sincronizzati quindi ricordati mettili in collegamento quando farò push e pull no? li connettiamo ok questo solo la prima volta, ovviamente eh? capita questa finestra. E questa finestra qua ti dice ho fatto. Ho confermato, following expected push result, il risultato del push che hai fatto. No, scusate, questo è, quello, è ancora quello che sto so per fare. Faccio push davvero e questa è la conferma. Pushed al passato. Chiudo. Allora, se io vado a vedere adesso la history, no, non me lo fa vedere qua, scusate, Mi confondevo con altri programmi. Se vado a ri riaggiornare questa pagina, faccio refresh, a questo punto anziché una pagina che, di che dice che il repository è vuoto, vedo i miei file. posso fare ciò che voglio a questo punto, se io vado, se io vado avanti nel mio progetto, io voglio che ne so, a questo punto creare un bel file, eh, un readme, all'inizio del, eh, all del progetto, in cui ci scrivo qualche cosa, eccolo qui, Salvo e poi lavorerò così, io lavoro in locale, quando ho fatto qualcosa faccio commit, in questo caso il readme è la prima volta che lo metto quindi lo devo aggiungere, aggiunto readme, faccio commit and push, questa volta ormai il push l'ho già collegato quindi posso fare direttamente questo, lui lo salva e mi dà la conferma di pushing. Fatto, ho salvato in locale, ho salvato in remoto. Se vado in remoto aggiorno questa pagina, vedo che è comparso il file README, e tra l'altro lui me lo fa vedere perché si chiama README, e se voglio posso andare a vedere che ci sono tre commit e sono questi tre qua. Quindi una volta che l'ho creato, l'ho agganciato, semplicemente man mano che vado avanti faccio commit e push anziché semplicemente commit e questo automaticamente straccia il mio progetto. Se lavoro da solo va bene questo, no? è già sufficiente questo. Questo era il primo workflow. Eh? Creo da zero. Dimmi. Esistono delle short per fare quel più più per mandare il push per esempio, invece vedere anche l'aprire la finestrella, premere sul più, tutte le volte. Fai commit e poi clicchi su può darsi, non so però è sempre meglio rileggere quello che fai prima di avere magari le shortcut troppo veloci allora questa operazione qua è un'operazione che dovete, cioè questo workflow qua lo dovete fare solamente quando partite da zero su un progetto nuovo che vi create da zero quando invece lavorate su un progetto esistente normalmente non lo dovete fare Così, non dovete creare il progetto nuovo in Eclipse. Ma vi agganciate, quindi non... Adesso abbiamo creato un progetto, creato un repository locale e poi fatto push del repository locale sul remoto. Se invece il remoto esiste già, un progetto esiste già, dobbiamo lavorare al contrario. Quindi possiamo farlo già pensando al all'esercizio che faremo nell'ora successiva in cui magari io all'interno dell'utente del gruppo TDP 2023 ho creato un progetto che si chiama Libretto Voti, che è l'esercizio che faremo, che è già in questo repository. Allora ci vogliamo lavorare. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione inversa in cui c'è già un repository remoto, mi voglio prima creare il repository locale e poi da lì creare un progetto Eclipse su cui lavorare, quindi da remoto a locale da locale al working space dentro Eclipse. L'unico dettaglio è che io in questo progetto non vi ho dato i permessi di scrittura, quindi se anche voi all'operazione, scusate non ho detto di creare un repository locale da un repository remoto si chiama clone faccio un clone del repository locale remoto in locale mi clono quel progetto così ci posso lavorare in locale e si può fare questo progetto pubblico quindi volendo potreste fare clone che in Eclipse lo chiamano import vabbè Ma la terminologia di GitHub è clone il problema è che se voi fate un clone di questo progetto poi non potete fare push non potete salvarlo perché non, è, non avete i permessi per poterlo fare. Ok? Io posso prendere qualunque progetto mio o di cui ho i permessi faccio l'operazione di clone me lo porto in locale e ci lavoro poi potrò fare commit e push normalmente. Se io questo progetto provo a git che abbiamo fatto prima poi vado in ufficio apro il computer ovviamente non c'è vado su, eh, su Github, faccio un clone e ci lavoro sull'altro computer e la, la, la prima cosa si prenderà questi tre commit che abbiamo fatto in, in classe e potrò continuare a lavorarci su questo no perché ovviamente voi non avete permesso di scrittura allora cosa ci permette di fare Github? ci dà un'operazione semplificata per creare una coppia locale tua, scusate non locale confondiamo le cose una copia tua del tuo profilo GitHub di un progetto esistente qui c'è un progetto ci vuoi lavorare sopra ma non hai permessi per modificarlo allora fai un fork lo separi crei un fork di quel progetto nel tuo profilo cosa cambia che nel tuo profilo andrà a finire un progetto che è identico a quello da cui sei partito e da quel momento in poi è indipendente, è un progetto tuo, ci puoi fare ciò che vuoi. Hai fatto una coppia di un repository remoto, di un altro, dentro un repository remoto tuo. E qua, fork. In questo momento questo progetto, liberto voti, ha zero fork, nessuno l'ha ancora clonato. No, non usiamo clonato, clonare vuol dire un'altra cosa. Fork, faccio fork lui mi dice, va bene, crea un nuovo... Fork di questo progetto dove lo voglio salvare? Ovviamente lo salvo nel mio profilo personale anche qua esiste già e gli cambio nome quindi lo creo nel mio profilo personale con un certo nome nel momento in cui clicco su create, crea fork lui ci pensa un attimino perché sta copiando lunga storia dei commit di quel progetto e a questo punto ho un progetto libretto voti dentro la mia area personale che è stato forcato da quello del gruppo condiviso e adesso posso lavorarci questo è mio ok come faccio a lavorarci? Beh, qui semplicemente lo posso solamente vedere per lavorarci devo portarmelo dentro Eclipse quindi, parto da un repository remoto. Se non ho i permessi di scrittura, ciò che devo fare è farmene un fork, cioè una copia in cui io abbia i permessi di scrittura. E poi diventa mio e indipendente, diventa indipendente da quello originale. Quindi attenzione che se io adesso andassi a modificare quello sotto TDP 2023, le modifiche non vengono riportate qua in automatico. Anzi, compare da un tastino dicendo il, il progetto da cui hai fatto fork si è aggiornato, vuoi copiare gli aggiornamenti o no? Perché magari no. Mh? Hm? Perché magari state lavorando in una direzione diversa. Poi, me lo devo importare. Repository remoto mio, ce l'ho, è il mio fork. Devo fare un repository locale e una working copy. Allora, il lavoro di nuovo di Eclipse a questo punto. Faccio nuovo, progetto, no scusate, import. Vabbè. La voce da usare è importa, importa un progetto. importa un progetto tra le varie voci di importa ce n'è una che si chiama git e noi dobbiamo selezionare importa un progetto da git non selezionate la seconda voce che dice con lo smart import perché tutte le volte che lui ha cercato di fare lo smart import mi ha sbagliato il progetto quindi non so non mai se lo farlo funzionare non so che cosa faccia di tanto smart da non funzionare ma la versione base funziona dimmi quale file? è su, sulla uh, github.com slash tdp2023 questa è l'area in cui salviamo tutti i, i progetti di questo corso dalla pagina del corso avevo già messo il link qua nella lezione di oggi c'è questo link a github se ci clicchi sopra vai direttamente a questa pagina libretto voti. Okay? tutti i progetti che faremo sia anche quelli del laboratorio eccetera sono tutti sotto quest'area TDP tdp2023 quindi github.com tdp2023 e poi ci saranno i vari progetti mm? e da lì fate fork adesso ci sono già, già 42 fork la cosa mi mette una certa ansia ma va bene e, quindi Fatto forse nel vostro profilo locale, importa un progetto da git. Anche qua conviene, ovviamente quando importo lui mi chiederà cosa vuoi importare? Allora gli devo dare l'indirizzo del progetto che voglio importare. Conviene che io vada, E dove lo trovo questo indirizzo del progetto che voglio importare? Nel mio progetto ovviamente, apro la finestra della code e mi dà l'indirizzo del progetto, copia. quindi l'indirizzo del progetto per fare operazioni di import, di push, eccetera è qua, sotto la finestra code lo copio lo copio prima perché così quando vado avanti lui se lo trova già precompilato se no lo dovrei incollare dopo vuoi importare da un repository locale che c'è già? no, voglio importare da un repository remoto e voglio che tu mi cloni quel repository remoto in locale quindi la seconda di cui ti do l'indirizzo, la URI. L'indirizzo è quello che avevo copiato prima, github barra no, mio utente barra nome del progetto punto git. E lui mi chiede le solite cose. L'utente, il token, eccetera, eccetera. Vado avanti. lui mi chiede nel caso in cui ci fosse più di un branch quali voglio importare in questo caso ce n'è solo uno, quello principale vado avanti, qui non ho ancora importato nulla, sta solo analizzando il progetto a questo punto mi chiede dove vuoi salvarlo ma io voglio salvarlo nel mio workspace tipicamente Potete salvarlo dove volete però almeno li ho tutti insieme in questo momento lui non sta ancora pensando al progetto Eclipse, lui sta semplicemente clonando il repository, quindi questo repository potrebbe contenere le fotografie delle ricette della nonna, lui non lo sa ancora Eclipse, per cui dice senti, è un repository, io te lo clono, dimmi dove vuoi che te lo metta poiché è un progetto Eclipse me lo metto dentro il workspace anche qua il branch si chiama master c'è solo quello, origin è normalmente il nome che diamo al remoto a questo punto Frulla. e a questo punto ha fatto, ha fatto il clone cioè in locale adesso ho una copia del repository locale uguale al repository remoto di cui ho fatto il, che corrisponde al mio fork e una working copy quindi salvata dentro workspace di Eclipse non lo vedo ancora mm -hmm. qua tra i progetti perché per ora per Eclipse sono semplicemente dei file salvati in una cartella. Segue poi la fase di importazione del progetto dicendo guarda se questo conteneva un progetto Eclipse lo faccio riconoscere ad Eclipse stesso. E quindi gli dico di sì. Lui mi chiede come si chiama il progetto, va bene così, finisce. E a questo punto mi ha creato questo progetto. Ed Eclipse a questo punto comincia a lavorarci. Vedete che prima era diventato rosso perché gli mancavano le librerie, poi lui lo compila e ci posso lavorare. Da questo momento in avanti, io ho questo progetto, c'è un'app che posso far partire. Un attimo fa su questo computer non c'era nulla, era tutto su GitHub. Parte la finestra, ha scaricato le librerie, dovrebbe funzionare e poi ci posso lavorare. Da questo momento in avanti, questo progetto qua avrà già una sua history, che non so se è minima, c'è un commit solo probabilmente, sì c'è un commit solo che è quello che l'ho creato, ovviamente quando faccio il fork lui si porta dietro tutta la storia del progetto, anche delle persone che ci hanno lavorato, però da questo momento in avanti questo fork è mio e andrò avanti con la mia storia. Quindi se io modifico qualcosa, So, anche qua aggiungiamo un commento per non far casino salvo ma qui avevo già aperto la finestra di commit guarda caso lo aggiungo e poi posso fare commit e push quindi è abbastanza rapida la cosa devo solamente mettere il motivo e se torno su github lui mi farà vedere quando aggiorno questa pagina che adesso ci sono due commit uno era mio di ieri e uno sarà vostro di adesso adesso purtroppo io sono sempre io quindi non si vede la differenza e poi vi dice che il vostro progetto è un commit avanti al master cioè rispetto alla copia che avete fatto nel master avete fatto un commit sopra il master, quello precedente no, da, cui, da quello di 2023 Queste operazioni qua, contribute e sync fork, servono se voi doveste poi su, eh, con, collaborare col progetto principale. Quindi magari è un progetto comune, c'è cioè, diciamo, un proprietario principale, voi lavorate, aggiungete le funzionalità e poi chiedete al proprietario di integrare queste funzionalità perché gli mandate dei commit che a lui possono servire perché contengono, ma non, cioè, queste dinamiche qui non le, non le useremo in questo corso. Quindi l'operazione seconda, inizio a lavorare su un progetto che c'è già, questi passi, faccio un fork, in modo da avere una copia del progetto che io possa modificare nella mia area personale, clonare il progetto in Eclipse che è attraverso la funzione import, import from git, e poi lavoro nel progetto, fatto questo, il progetto a questo punto è un mio repository locale, posso lavorare, fare i miei push esattamente come prima, come se il progetto l'avessi creato io. Questo, questi due meccanismi di fatto ci permettono di lavorare con una logica lineare, un tempo lineare, un commit dopo l'altro in una sequenza unica. In realtà Git, e poi di qui le cose si complicano, permette anche di creare delle sequenze divergenti. No? Per cui io ho normalmente un branch che si chiama master, oppure molti oggi suggeriscono che, questo, che questi branch invece si debbano chiamare main. C'è stata una lunga discussione due anni fa in cui tutti dicevano che master era brutto perché era una terminologia master slave che ricordava lo schiavismo. Eh? E, vabbè. e quindi ci sono messi tutti a rinominare i branch che si chiamano master in main. Quanto pare main è meno offensivo eh, rispetto a master. Ma vabbè. E quindi trovate in giro dei, dei documenti di tutorial: alcuni ma lo chiamano master, altri main. C'è un branch principale. Spero che con principale non si offenda nessuno che contiene diciamo così l'evoluzione del progetto e poi magari ci sono tanti rami separati tanti branch separati in cui vado a sviluppare delle funzionalità cosa serve questa roba? perché io una funzionalità nuova non la sviluppo in un unico commit e quindi quando implemento qualcosa di nuovo ed è incompleto non posso fare commit nel branch principale perché sennò vado a rovinare il branch principale, quella è quella dell'applicazione che sta funzionando. E non posso neanche tenermelo sul mio computer senza fare i commit, perché poi non ci posso lavorare con altri, o non mi salvo le modifiche. Allora cosa faccio? Mi creo un ramo privato, ma è semplicemente un click, basta fare l'operazione di checkout, new branch, su Eclipse. e lui comincia a lavorare in un ramo privato a cui ho dato il mio nome. E lì lavoro, posso fare i commit, posso fare i push, semplicemente è un ramo separato. Quando poi... Questa feature che ho implementato funziona, la voglio integrare nel ramo principale. Allora farà un'operazione di merge, di fusione delle modifiche. Cosa fa la merge? Applica le modifiche che sono avvenute in questi commit, li applica al branch principale. Se poi nel frattempo qualcun altro ha fatto degli altri branch li ha anche sviluppati e fusi, vabbè, prima di fare il merge ovviamente dovrò aggiornarmi alla versione più recente del, del master, ma qui bisogna... Quindi supporta, qui non, non parliamo d'altro, no? non, non, non, non dico nulla di più a proposito di branch, solo per capire che il modo in cui usiamo noi GitHub è il modo di base in cui essenzialmente è utile per lavorare in una persona sola su una, con una storia lineare. Quando uno lavora su un gruppo di più persone le cose si complicano ma la piattaforma le supporta tranquillamente, eh, anche dinamiche di lavoro molto più complesse. Ok, io qua mi fermerei a questo punto... Vi ho già anticipato che nell'ora successiva lavoreremo sul progetto che si chiamava Libretto Voti, che a questo punto abbiamo già clonato e è già pronto sul nostro computer. E quindi tra un quarto d'ora, quindi alle 10.10, .10, riprendiamo facendo un po' di esercizi di pseudo ripasso di Java.